Ma quindi non possiamo più andare nelle salane a giocare videogiochi? Un mercato e anche un mondo! È destinato a sparire come i dinosauri? DINO Dash! No no no no Per saperne di più, guarda questo video. You can They did that! Three software Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Breaking News. Oggi vi parlo in maniera molto approfondita. Della questione delle sale l'anno Molto su YouTube su questo argomento è stato detto Tuttavia molti non hanno mi pare riportato gli ultimi avvenimenti E quindi ci penso io Ma prima di cominciare se siete nuovi o di ritorno su questo canale Vi invito a iscrivervi al canale e cliccare la campanellina Così chieda a non perdere gli altri contenuti che porto su questo canale E adesso diamoci dentro con la notizia Dunque io ho aspettato a fare questo video per due motivi Motivo numero uno è perché volevo vedere come la situazione si evolveva e mettervi davanti un quadro più completo. Il secondo motivo è perché sto rinnovando casa e la casa in questo momento è un cantiere. Lo so che voi lo potete vedere ma dietro la camera c'è un cantiere. Ma procediamo con ordine. Tutto nasce da un esposto fatto dall'imprenditore Sergio Millesi, titolare della LED SRL, una grossa azienda che si occupa di sale giochi, bowling e anche delle macchinette BLT, insomma le classiche macchinette da gioco d'azzardo che si trovano un po' ovunque in Italia. Questo esposto è stato mandato all'agenzia delle dogane e dei monopoli, perché dal suo punto di vista il modo con cui le Sadelan operano nel territorio nazionale fanno concorrenza sleale alla sua attività. E adesso entriamo nel dettaglio. In questo esposto che vi lascio in descrizione si fa riferimento in particolare ai simulatori di auto che si trovano nelle Sadelan, è quello che si è scritto nell'articolo 110,7 del testo unico per le leggi della pubblica sicurezza il TULPS che parla e leggo testualmente di apparecchi e congegni attivabili da monitor e che richiedono abilità fisica mentale o strategica anche se comunque la legge è specifica per questo comma di congegni come li chiamano loro privi di monitor e anche scritto in grassetto però Andiamo avanti, in soldoni l'esposto dice, ma come, io per mettere questo genere di simulatori nelle sale giochi devo fare tutto un idere burocratico, approvazioni, omologazioni, tu, c'è tutta una procedura, devo spendere dei soldi e loro fanno più o meno la stessa cosa e nessuno gli dice niente. Secondo lui questa è concorrenza sleale. C'è anche da dire che l'articolo 110 del TULPS va molto nello specifico anche per quanto riguarda il costo delle macchinette attivabili da monetina di questo tipo. E il costo deve essere di 50 centesimi. Ecco anche dove scatta il problema, perché nelle sale lanna i prezzi sono un po' più vari. Infatti, nelle nell'esposto c'è anche un listino prezzi che varia vale dai 5 ai 15 euro, se non ricordo male. E infatti, l'agenzia delle dogane e dei Monopoli, a seguito di questo esposto, si è mossa ed è successo il palatrack perché su YouTube. Tutti dicevano: hanno chiuso tutte le sale l'anno d'Italia, non si può più giocare. Hanno tolti dei punti di aggregazione per i giovani. Non è così. Infatti, a seguito di questa bufera, l'agenzia ha rilasciato un comunicato. In tutto il territorio nazionale sono state messe sotto sequestro tre sale l'anno Solo tre. Tre inglese. In realtà, sono state visitate quattro. Una aveva tutto in regola. Le altre tre hanno trovato qualcosa che non va. Alcune non avevano delle approvazioni, delle licenze giuste per operare e addirittura in un caso l'esercizio commerciale figurava come un posto in cui venivano installati i videogiochi. Ora, non so se voi lo sapete, quando si apre un'attività commerciale bisogna compilare un certificato di inizio attività in cui viene detto cosa si fa in quell'attività e va consegnato al comune. Poi sta al comune stesso a vigilare. E controllare se quello che viene scritto in questo certificato corrisponde al vero. Ora io non sto dicendo che gli operatori di questa sala LAN, che non so quale sia, perché il comunicato non lo riporta, abbia fatto quel certificato in mala fede. La mia opinione è la seguente, anche se potrebbe essere sbagliata, è che inizialmente loro hanno iniziato l'attività come centro di installazione giochi nei computer e poi magari vedendo il successo della sala LAN hanno in qualche modo cambiato la destinazione della loro attività senza però aggiornare questo certificato e infatti solo questi tre esercizi commerciali sono stati messi sotto sequestro per ulteriori indagini basta le altre sale l'anno in Italia non sono state toccate minimamente alcuni dicevano che poiché ci sarà la Milan Games Week una fiera importante per quanto riguarda il mondo dei videogiochi o oh, la fiera salterà per via di dire questa cosa o oh, adesso come facciamo l'agenzia delle Dogane dei monopoli ha pure precisato questo fatto la fiera si farà con tutte le attività già previste, non ci sono problemi. Quindi, io vi consiglio di rilassarvi e di continuare a giocare nella vostra sala preferita. Adesso, io vi faccio questa domanda. Secondo voi è giusto paragonare i cabinati che troviamo nelle sale giochi con i servizi offerti se sala l'anno? Scrivetemi nei commenti e fatemi sapere la vostra opinione. Ma prima di concludere, vi vorrei invitare a non perdere il video di venerdì. Parlerò di una storia importantissima le cui ripercussioni ricadono fino ad oggi e vi sbloccherò anche un ricordo bellissimo, quindi non ve lo perdete venerdì alle 16. Non vi voglio dare delle anticipazioni, tuttavia se mi seguite su Instagram, qui c'è il mio tag, volete vedere alcune anticipazioni. E quindi io vi ringrazio di avermi ascoltato fino a questo punto, vi auguro una buona giornata e ci vediamo alla prossima. Ciao!